Il libro di cui voglio parlarvi è di Olga Tokarciuk Guida il tuo carro sulle ossa dei morti. Eh, Tokarciuk è vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 2018, anche se come sapete il premio è stato poi assegnato in realtà eh, l'anno successivo. Questo è un il eh, suo libro eh, non è l'ultimo, è uscito la prima volta nel 2009, è stato tradotto in italiano tre anni dopo e adesso esce una nuova traduzione, una nuova edizione. Ve ne parlo perché è un libro molto curioso. Molto composito, eh, in cui si, si, si emerge tutta la capacità di inventiva e di eclettismo, di eh, commistione di generi e temi che caratterizzano la scrittura dell'autrice eh, polacca. Eh, al centro del libro ci sono figure irregolari, eh, eccentriche e tutto ruota intorno al tema della natura, che eh, è uno dei, dei grandi temi dell'opera della scrittrice eh, che è anche attivista, ecologista, ambientalista. La protagonista è una eh, insegnante di inglese, tra le altre cose, appassionata dell'opera del poeta e, e incisore visionario eh, William Blake, e lo dico perché la visionarietà ha una grande parte in questo romanzo, che potremmo dire che è un romanzo giallo anche, eh, è anche un thriller, tra le altre cose. È da una parte un romanzo ecologista, dall'altra parte un thriller, perché qual è la trama? sinteticamente, in un piccolo paese, in una piccola comunità, cominciano a essere assassinati dei cacciatori. Eh, chi è il responsabile? Chi è l'assassino? Sono forse gli animali stessi che si ribellano eh, all'uomo, che cercano in qualche modo di vendicarsi del male che l'uomo fa alla natura e fa agli animali? Intorno a questa domanda, intorno a questo piccolo grande mistero, si sviluppa eh, una trama originale, piena di digressioni e piena di eh, intermezzi brillanti grazie alla voce della narratrice eh, molto particolare.